Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e sto facendo questo piccolo video per mostrare la funzione di registrazione di questo fantastico programma che si chiama OpenBoard, che adesso vi sto mostrando. OpenBoard, qui ha i suoi controlli, e permette di creare facilissimamente dei video, delle attività che si hanno in essere. Ad esempio io ho fatto questo lavoro con queste diapositive che voi vedete qui a fianco e se io dopo averlo creato, che sono queste, vedete, dopo averlo creato qui c'è un video, ci sono dei lavori anche eh, multimediali e interattivi come in questo caso, il bambino spiccia, scaccia eh, patate, la pinzetta. E li deve mettere al suo posto eccetera però io voglio spiegarle e creare un video adesso vi mostrerò come si fa perché è semplicissimo e poi vedremo il risultato perché sto facendo questo video con un altro programma nel contempo facciamo registrare open board e open board permette anche di scrivere la registrazione nel frattempo io volessi scrivere creare una scrivere un'espressione fare un grafo fare qualsiasi cosa voi non vedete i controlli nella video registrazione che non è questa, ma è quella che vedrete dopo, però si vede tutto ciò che, che eh, sta nel monitor. La funzione è questa, podcast. Clicco tutto qua, guardate, è disarmante dalla semplicità. Non faccio altro che guardare se è abilitato la registrazione con il microfono. Sì, clicco, registra. Noi non vedremo il, il pulsante di registrazione. Durante la registrazione vedremo il monitor e la mia spiegazione la mia parola. Quindi, io mi prendo un strumento di evidenza, parlo delle leve come si vede qui e come in questo fumetto racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il mondo e passo alla seconda diapositiva. Quindi posso descriverla, alla terza c'è un video, io cosa faccio? Lo posso far partire l'uomo ha sempre cercato espedienti che gli consentissero di spostare oggetti pesanti moltiplicando la sua forza muscolare. Ecco, vedete, ho fatto vedere il video, si sente, posso intervenire, evidenziare, fare, vedete, abilitare delle cose, insomma, intervenire finché viene fatta la registrazione. E quindi il bello di questo programma è che, ad esempio, se io voglio far vedere come si può fare questo esercizio sulle leve, eh, lo faccio io, vedete dovete spostare al posto giusto gli oggetti che vanno eh, messi là dove serve ecco adesso provateci voi dopo che abbiamo finito questo video tutto ciò che io racconto diventa video bene praticamente eh, non, non, non c'è altro da dire perché basta poi cliccare spegni come faccio adesso spegni e il video è fatto quindi pensate che se io faccio una nuova pagina io mi mettessi qui a scrivere un'espressione un disegno, un grafo, qualsiasi cosa potrei eh, registrare come si fa in tempo reale e quindi dare il tempo ai ragazzini in maniera eh, asincrona con il loro tempo di capire e di imparare è uno strumento fortissimo allora, ritorno a spiegare è qui, podcast e funziona così si clicca, adesso lo spengo e poi vi farò vedere il video Appena spengo, ecco che il programma mi dice guarda che ti ho fatto il video. Adesso io lo cerco sul desktop perché gli ho detto vai a salvartelo sul desktop. e, e Eccolo qua, open board cast. Guardate, ecco cosa ho creato. Registra. Noi non vedremo il pulsante di registrazione eh, durante la registrazione, vedremo il monitor e la mia spiegazione e la mia parola. Quindi... È interessante perché state vedendo il video di una registrazione che ho fatto finché sto facendo la registrazione. Vado avanti. Io mi prendo un strumento di evidenza, vi parlo delle leve, come si vede qui, e come in questo momento racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il mondo, e passo alla seconda diapositiva, quindi posso descriverla. Alla terza c'è un video. Io cosa faccio? Lo posso far partire.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 Ecco, è tutto quello che c'era da imparare, da vedere. Quindi eh, è uno strumento semplicissimo, eh, basta utilizzarlo al meglio e, e basta, insomma, eh, non c'è altro da fare. Poi adesso chiudo il eh, programma e è finita la video registrazione. Grazie per l'attenzione, Francesco Fusilla, per il video su Open Board.